La poesia di oggi si intitola Tempo-Spazio. Cioè, tra tempo e spazio c'è uno spazio. È un, un attimo. Lo spazio di un attimo. Non c'è una congiunzione E. C'è una, congiunzio una congiunzione mh, data dal vuoto. Che il vuoto congiunge, giunge insieme a te quando lasci che quel vuoto sia, lasci spazio, datti un po' di tempo per lasciare spazio. Ecco, breve introduzione al titolo che poi porta a, a dei versi versi e gli animali? Cioè, mi vuoi dire che gli animali quando, quando emettono suoni stanno versando poesia? Un mugito, un grufolare, un cinguettio. Cioè, la natura si esprime coi versi. E allora mi chiedo io: verso dove sto andando? Cioè, mi sto versando, mi sto versando <ride> per terra, la stessa, la stessa terra che mi porta all'altro verso a capo attraverso ed è come se il verso fosse in mezzo a, a quel vuoto che si crea tra tempo spazio allontanasi dal circondato Fuggire il passato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 e sapere come eri ieri. E sì, perché un come stai fa sempre piacere. E' quel come stai che ti fa pensare al, al come sei stato. Stato Italia. Confini dati da montagne, acque, e a caso, sì, mi confino qua, sono arrivato, non vado oltre, di là c'è lo sconosciuto, il diverso, quello con cui non riesco a comunicare, essendo me stesso, devo trovare un modo per capirci entrambi, un modo terzo, la tua lingua, la mia, si incontrano nel terzo, il terzo segreto di Fatima. Ma a un certo punto, Fatima... Oh, sarà libera di tenerseli per sé. No, tutti a spiare, a aspettare cosa tiene dentro di sé. Per la salvezza, la salvezza di un popolo, ma il popolo vuole salvarsi intero o semplicemente vuole distinguersi da un altro popolo per sentirsi più protetto, più libero, diverso, unico, distinto. Distinto, distinto, sì Potevi far meglio Ma come stai?